Grazie Presidente. Eh, io ricordo che quest'Aula ha votato all'unanimità eh, lo scorso anno, il giugno del 2018, il primo regolamento dei beni confiscati alla criminalità, alla criminalità organizzata. Eh, quel regolamento prevedeva all'articolo 24 eh, l'istituzione di un forum per una consultazione da parte dei cittadini e delle associazioni relativamente proprio alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. A seguito eh, dell'approvazione del regolamento la Commissione si è riunita più volte eh, proprio per incontrare anche i, i soggetti terzi, cittadini e associazioni, per raccogliere idee ed elaborare alcune linee guida per l'istituzione che, po che poi dovrà passare in giunta del forum per i beni confiscati quindi oggi presentiamo questo lavoro che è stato condiviso da maggioranza principalmente devo dire eh, alla presenza dell'opposizione delle associazioni eh, che vedrà quindi pian piano un percorso nuovo la costituzione di un percorso nuovo che è dopo il primo regolamento il forum, quindi il primo forum di consultazione sui beni confiscati alla mafia, quindi siamo eh, orgogliosi di portare quest'atto in aula e ci auguriamo che sia condiviso da... unanimemente, grazie